nella lezione precedente. Dunque, ripartiamo chiaramente da questo schema in cui per la prima volta abbiamo provato a mettere in pratica no, la creazione di interazioni web usando questo pattern eh, anzi, la figura più corretta sarebbe questa in cui ogni richiesta web viene, diciamo così, servita viene passata, viene gestita dalla combinazione di tre elementi No? Quindi ripartiamo da qua riprendendo quelle che sono le caratteristiche di questi tre elementi, primo elemento è il controller, no? una JSP. O più avanti vedremo a volte ci converrà usare direttamente una servlet. Che ha la funzione di ricevere le informazioni su ciò che l'utente desidera, aggiornare il modello e sulla base di che cosa succede la combinazione delle richieste dell'utente e delle caratteristiche del modello, decidere come procedere. Procedere significa passare il controllo attraverso un'operazione di forward a una pagina di tipo view. La pagina di tipo view ha come scopo quello di generare l'output per l'utente da mandare nella risposta HTTP al browser ignorando il più possibile il motivo per cui siamo arrivati lì. Cioè la vista deve fare un lavoro e un lavoro solo. Sa che deve avere accesso a certe informazioni per poter comporre la pagina e si ferma lì. No? Quindi tutti i ragionamenti sul perché, sul cosa faccio dopo, sul ma siamo sicuri che, sul devo tornare indietro oppure andare avanti, sono tutti i ragionamenti che cerchiamo di far fare al controllo. Le pagine di vista dovrebbero essere il più possibile stupide, esecutive. Metto in bella dei dati. Chiaramente ogni pagina di vista metterà in bella certi dati in un certo formato, ma quello è il suo lavoro. Il suo lavoro non è di capire perché o da dove provengano questi dati. E poi il modello che è costituito, nel nostro caso, per il momento, solamente dei Java Binks. Delle classi che hanno una durata limitata, perché potrebbe essere limitata alla singola richiesta, oppure un pochino più estesa, se decidessimo di memorizzarle, nel contenitore di sessione che ricordano informazioni relative alla sessione oppure relative alla singola richiesta. La settimana prossima cominceremo a imparare come estendere il modello con un livello di persistenza, cioè come fare a far sì che queste informazioni che io scrivo oggi domani siano ancora disponibili anche se la sessione è scaduta e ne crea una nuova. Questo ovviamente porterà in gioco L'interfacciamento con le basi dati, nel quale puoi andare a memorizzare i dati eh, in forma più permanente. Ma questo vedremo che non cambia il, eh, lo schema che abbiamo adesso, semplicemente rende il modello più complicato, perché non è solamente più un modello fatto di oggetti temporanei, con una vita breve, ma eh, avrà alcuni oggetti con una vita breve e alcune rappresentazioni con una vita persistente che non sono più oggetti, perché usiamo database relazionali, quindi non possiamo parlare di oggetti, ma possiamo parlare di record. Potremmo invece parlare di record. E questo l'abbiamo fatto nel nostro esempio. L'abbiamo realizzato no? esattamente seguendo questo schema. Eh, torno indietro a, ve a vedere... le parti che avevamo saltato, ma senza approfondire troppo perché poi sono cose anche facili da leggere. Abbiamo usato due elementi nei nostri GSP che abbiamo scritto e qui sono spiegati un po' meglio e quindi spendiamo un attimo di tempo a vederli insieme. Due elementi che possiamo usare no, per, appunto, no, e che sono particolarmente utili nel caso del model view controller. Il primo è il cosiddetto expression language. L'expression language è un altro modo di poter inserire all'interno di una pagina GSP dei contenuti, dei contenuti, dei valori, delle espressioni, scusate, delle espressioni calcolate a partire da valori del modello, Oggi, adesso possiamo dire questo. Eh, di fatto è una piccola calcolatrice, no? è un linguaggio con cui scrivere piccole espressioni che è un linguaggio semplificato rispetto a Java. Cioè noi già sappiamo che possiamo scrivere un'espressione Java con minore per cento uguale, scriviamo un'espressione, questa espressione viene valutata e il risultato viene stampato a video. L'Expression Language è stato pensato per rendere più semplice, più intuitivo, più immediato fare queste cose. Dove le cose diciamo così, più immediate e più intuitive sono la gestione dei tipi di dati, in cui l'expression language è molto più flessibile rispetto a Java. Java sapete che è un linguaggio molto pignolo riguardo al tipo di dati, l'expression language invece no, e quindi permette di fare delle conversioni al volo. Quindi posso sommare una stringa e un intero e lui concatena i due senza dare errore. Ecco. E la seconda cosa che mi permette di fare in modo molto snello è l'accesso alle proprietà dei bin, ai Bing e alle relative proprietà. E in alcuni casi, anche quando queste proprietà sono strutturate, quindi sono delle collection, delle liste. Ci accede molto più semplicemente che non ehm, l'equivalente codice in Java. Eh, la sintassi è molto semplice. Ovunque nella pagina GSP, nella parte di template text, può comparire la sintassi dollaro parentesi graffe, lì dentro c'è un'espressione, che può essere un'espressione aritmetica, qualunque, con gli operatori soliti, classici, oppure il nome di una proprietà Param eh, E quindi c'è una serie di pseudo-oggetti eh, diciamo, da poter utilizzare e dei quali possiamo accedere alle proprietà. In questo caso, fa vedere un, un esempio di utilizzo di uno pseudo-oggetto param che corrisponde ai parametri della richiesta. Quindi in questo caso è come se ci fosse scritto request.getParameter di address. Il parametro della richiesta, l'oggetto, il solito oggetto para, ma ha tanti attributi, tante proprietà, quante sono le, i parametri che sono aggiunti nella richiesta. Andiamo con ordine. Gli operatori sono gli operatori classici, di fatto gli stessi di Java, confronti, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, and, or, not, con qualche flessibilità in più, ad esempio l'end si può scrivere sia con la doppia commerciale sia per esteso con end, è un linguaggio che è stato pensato per persone che non necessariamente conoscessero java, quindi è molto più flessibile da utilizzare. E poi nell'Expression language è possibile accedere a tutti, o diciamo a tutti i principali eh, oggetti impliciti, quelli che abbiamo visto la volta scorsa, eh, il più utile è param, per cui se in una pagina GSP ho bisogno di usare, ma per visualizzarlo, no? eh, un, um, il valore di un parametro della richiesta lo posso usare tranquillamente attraverso l'expression language. L'expression language è utile soprattutto nelle pagine di vista, no? di view, in cui devo interpolare in certi punti della pagina dei valori che provenivano dagli oggetti, in questo caso dai parametri della richiesta. Ma eh, qui non c'è scritto perché forse mi sono dimenticato di, di scriverlo eh, tutti i java bin sono anche essi accessibili attraverso l'expression language quindi questa sintassi può anche essere usata come nome del Bin, punto nome della proprietà e mi dà già direttamente è come se facessi un get property name sul bin stesso è comodo semplicemente per diciamo, snellire la creazione delle pagine di vista soprattutto. L'altra cosa che avevamo saltato, che vale la pena di prendere, sono dei tag GSP aggiuntivi. Noi avevamo visto eh, all'inizio essenzialmente due tag, no? tre, il percentuale chiocciola che usavamo per impostare i parametri di pagina, il percentuale normale, quindi lo scriptlet, e il percentuale uguale l'espressione. In realtà nella, la, la, GSP, la standard GSP definisce molti altri tag, eh, vabbè, con la sintassi solo da XML, quindi tag, tag di inizio barra tag di fine con gli attributi, qui non stiamo a, a, diciamo così, a ripetere qual è la sintassi. Andiamo a vedere quali sono invece i tag che possiamo usare. Eh, ci sono due famiglie di tag. La prima famiglia è quella di tag cosiddetti standard, predefiniti, che iniziano tutti con jsp due punti. Un paio li abbiamo già usati. Qui vediamo l'elenco completo. E poi è possibile importare delle librerie di tag aggiuntive, alcune standard. Questo JSTL sta per eh, Java Server, eh, Standard Tag Library che sono già quindi definite dallo standard, e altre custom, cioè posso crearmi io delle mie librerie di tag. <coughs> librerie di tag che di fatto corrispondono alla generazione di qualche output, di qualche codice sulla pagina di uscita. No? Quindi se volessi potrei definirmi il mio tag, che ne so, logo, e che quando metto il tag logo lui inserisce il codice per includere nella pagina, a un certo punto, il logo dell'azienda. Quindi è possibile definirmi una sorta di macro no? del linguaggio attraverso cui potermi definire delle, delle parti che richiamo facilmente. Noi, eh, sia per ragioni di tempo che per ragioni poi di utilità, perché non sono poi così utilizzati, eh, tendiamo a non usare molto questi, questi tag, anzi non li vedremo per nulla, neanche quelli del GSTL, ehm, perché un pochino seguono un approccio che è opposto a quello del model view controller. I tag del GSTL ti danno la possibilità all'interno di una GSP di fare dei cicli, di fare degli IF, di fare delle operazioni anche di controllo. Ma noi un po' è quello che cerchiamo di evitare, perché il controllo cerchiamo di concentrarlo nel controller, non nella vista. Quindi per questo sono un po' poco utili col tipo di programmazione che impostiamo noi. Quali sono i, quindi quelli predefiniti che sono quelli più importanti? No? Di fatto se vogliamo erano delle dimenticanze della prima versione del del GSP. Questi sono nati col GSP 2.0, mentre invece il GSP 1.0 aveva solamente i tag con lo, col percentuale, no? quelli che usiamo adesso. Sono questi. Um, forward include, useBeam e setProperty o getProperty sono quelli più, più utilizzati, più utili. Due li abbiamo già incontrati, in realtà tre di questi li abbiamo già incontrati. UseBeam per creare un nuovo bin, SetProperty l'abbiamo usato diciamo così, per magicamente riempire tutte le proprietà di un Bing a partire dai parametri della richiesta, anche se ovviamente può essere usato anche per settarli uno a uno. GetProperty l'ho messo non in grassetto perché si usa molto meno, perché avendo l'expression language, la capacità di pescare direttamente le proprietà di un bin, è più scomodo far scrivere proprio a livello di, di scrittura, gsp, due punti, getProperty, name, uguale nome del Bing, property uguale nome della proprietà basta semplicemente scrivere dollaro aperta graffa nome del bin punto nome della proprietà chiusa graffa è più breve e poi ci sono un paio di tag eh, che si chiamano formula include che servono per collegare tra di loro diverse pagine jsp no? in un modo abbastanza diverso Forward l'abbiamo già usato adesso ragioniamo su come funziona eh, qui ci sono i link come al solito alle specifiche di questi tag quindi questo link porta alla specifica eh, della versione 2.1 del JSP se non sbaglio adesso in, dentro Tom un cazzetto c'è implementata la versione 2.2 che dovrebbe essere l'ultima l'ultima in ordine di tempo e anche l'ultima in assoluto perché a quanto pare diciamo così, gli sviluppatori della, della piattaforma Java Enterprise dalla Java Enterprise 6 ti dicono che JSP è una tecnologia che non evolverà No? E quindi dicono dalla Java Enterprise 7 probabilmente sarà deprecata, quindi sconsigliata. Ehm... Il che mi, non mi convince neanche del tutto perché ciò che suggeriscono come rimpiazzo, dicono: non usate più JSP perché è una tecnologia vecchia, usate. Loro chiamano JSF, si chiama Java Server Faces, che però è un modo di programmare abbastanza diverso, molto o meno, se vogliamo, più rapido ma molto meno trasparente, si capisce meno che cosa succede. Quindi quando abbiamo deciso quale cosa, che cosa presentare in questo corso, abbiamo deciso rimaniamo ancora sul JSP, no? Java Server Pages, anche perché questo ve lo ritrovate ovunque, in qualunque altro tipo di applicazione, fosse in PHP, fosse in ASP, eh, è il meccanismo base del, del funzionamento dello scripting. Java Server Faces è un, un framework in più che gestisce già da solo tutta una serie di funzionalità tipo la validazione dei campi però lo fa con una serie di tag non standard di fatto con JSF non scrivete più in HTML scrivete una serie di tag suoi che si sono definiti, i quali poi a loro volta generano automaticamente l'HTML però distacca un pochino dalla pagina e diventa poi una competenza che è molto più difficile da riutilizzare in altri contesti per dire eh, la versione 2.2 è l'ultima che è uscita ma probabilmente sarà l'ultima che uscirà mai hm? della JSP. Um, allora cosa fanno questi tag? allora GSP 2.forward invia la richiesta l'elaborazione della richiesta a un'altra pagina no? l'abbiamo già usato l'abbiamo già visto no? e adesso vediamo semplicemente la sintassi in più uh, il meccanismo di forward all'interno di una pagina GSP fa in modo che la richiesta HTTP che proveniva dal browser, che è stata elaborata fino a un certo punto da questo JSP che la sta eseguendo, a un certo punto questo JSP dice oh, io ho finito il lavoro che devo fare questo lavoro può continuare con un'altra pagina e richiama questa nuova pagina, questa nuova pagina crede quasi di essere stata richiamata direttamente dal browser e parte l'elaborazione dall'inizio. Dall'inizio significa anche che la pagina di uscita, quindi lo stream di uscita out, viene prima ripulito e poi si passa all'altra pagina. Quindi quando faccio un forward, ciò che va a finire al browser non è la concatenazione di tutti i pezzi di HTML che sono stati generati da ogni pagina, no, è semplicemente l'HTML che è stato generato dall'ultima pagina della catena di forward, solo l'ultima conta, tutte quelle prima, se hanno generato qualche cosa viene scartato proprio nel forward stesso. Che cosa non viene scartato invece? Non viene scartato l'oggetto richiesta. L'oggetto richiesta non viene scartato e quindi tutte le pagine che sono nella catena di forward, una pagina fa forward una seconda, questa potrebbe far forward una terza e così via, tutte le pagine che sono nella catena di forward hanno lo stesso oggetto richiesta, quindi in teoria possono avere accesso a tutti i parametri della richiesta originale, quindi i campi dei form, più tutti i bin con scope di richiesta che le varie pagine GSP nel frattempo ci hanno messo dentro. No? Questo è il meccanismo attraverso cui la pagina di vista può accedere ai bin, ai Java bin che la pagina controller ha preparato. La pagina controller inizializza un oggetto, lo riempie e lo salva nel contenitore di richiesta come attributo dell'oggetto request. Poi, facendo forward, viene passato lo stesso oggetto request alla seconda pagina. E la seconda pagina in teoria potrebbe anche, anche essa avere accesso ai parametri della richiesta originale, ma normalmente non ne servono perché la parte di informazioni che le servono sono già state messe dentro il bin di richiesta, eh? che è già stato messo dentro, appeso all allo stesso identico oggetto request della prima pagina della richiesta. La sintassi è molto semplice, gsp2.forward, page uguale, e la pagina gsp, dove se volessimo fare forse più avanti avremo bisogno di qualche equilibrismo, nessuno ci vieta che la pagina sia a sua volta generata dinamicamente, l'url della pagina. Quindi la logica in cui il controller può smistare le cose può essere anche complessa. Um, vabbè. È possibile anche appendere, quando allora faccio un forward, vi dicevo, viene spiegato, Richiamata la seconda pagina, la seconda pagina riceve tutti i parametri della richiesta e tutti i bin con scopi di richiesta che la prima pagina ha aggiunto. Volendo, se volessi, potrei nell'operazione stessa di forward aggiungere degli ulteriori parametri. Con questa sintassi qua, hanno dati dentro gsp2.forward, aggiungo dei campi gsp2.parameter. Questi ulteriori parametri verrebbero percepiti dalla pagina a cui sto facendo il forward, come se fossero stati inseriti già direttamente nella, nella richiesta originaria, nella, nel post nel, del, del, del modulo utente, che l'utente ha inviato. Quindi questo è un modo spiccio per passare dei valori in più. Se il valore che devo passare è semplicemente una stringa, un numero, ma magari mi accomodo a farlo così. Se fosse un valore più complesso, vabbè, a quel punto conviene, conviene crearsi un bin, definirlo e passarlo, perché questo gli è passato automaticamente. Però a volte questo parametro può servire, ad esempio, per diciamo, personalizzare la vista. Io posso avere una pagina di vista che si può comportare in due modi magari leggermente diversi, a seconda che l'utente sia collegato o no, non so, oppure a seconda che l'utente abbia appena commesso un errore oppure no, allora gli passo questo parametrino che poi verrà usato nella vista per personalizzare o modificare un pochino la presentazione. No? A volte viene usato proprio per passare dei valori così spot, sporadici, non molto importanti. Una cosa concettualmente simile, ma nella pratica molto diversa, si usa in contesti molto diversi, non è, è al posto del forward fare un include. L'include, anche questa, come il forward, è una pagina JSP che trasferisce il controllo a una seconda pagina JSP. La differenza in questo caso è che quando la seconda pagina JSP ha finito il lavoro, il controllo torna alla prima pagina la quale completa il lavoro, quindi immaginatevelo, non so, una pagina web in cui devo, qualunque sito web ha una grossa parte che è uguale in tutte le pagine, l'header, il menu di sinistra, il footer sotto, eventuali gadget sulla destra, pensando a un layout più o meno standard, E invece poi c'è il contenuto che varia, a seconda della pagina, allora voi potete pensare di avere uno scheletro di pagina, che è un'unica GSP che di fatto funziona, funga da scheletro e eh, poi includa magari un'altra GSP che si occupa di generare solamente la parte di intestazione della pagina poi fa un include di un'altra GSP che si occupa di generare solamente il menu di sinistra poi fa include di una terza GSP che diciamo così, è il contenuto vero e proprio di questa pagina e poi una quarta GSP che contiene la colonna di destra e una quinta GSP che contiene il footer della pagina Così avete lo scheletro della pagina una volta sola in cui potete andare a impostare i parametri di, di, di impaginazione con i fogli di stile. E poi tante altre sottopagine, le quali generano non più una pagina intera, ma come si dice un frammento di pagina, perché solamente una parte non iniziano con html-html, barra /HTML, ma iniziano direttamente con un div normalmente in cui vanno a popolare il contenuto, e ciascuna è dedicata a una, a una parte di pagina e questa stessa parte di pagina può essere inclusa in tante altre pagine diverse no? così riuso dei pezzettini di pagina senza dover per evitare come sempre il solito copia e incolla sì dimmi esiste? esiste? Eh, no perché il ehm, requer PHP di fatto include e compila, è pensato, per includere e compilare una serie di classi. In java questo lo fai con un import, la differenza è che il php è un linguaggio interpretato, quindi quando vai in quella pagina lui prende queste classi, se le legge se le compila e poi te le lascia usare, invece essendo java compilato l'import va a accedere alle classi che sono già compilate da qualche parte. Quindi invece qua l'include è, è principalmente per includere parti di, J, di, J, di, J, di codici JSP e quindi di codice HTML generato. Um, ecco, una cosa, ad esempio, sempre per continuare il parallelo, che in, um, in PHP non esiste il forward. Non esiste un meccanismo quando una pagina PHP viene chiamata per trasferire il controllo a un'altra pagina, direttamente, internamente così. E questo rende... Allora, si fanno i gli equilibrismi con gli include no? io arrivo alla fine della pagina faccio include poi faccio exit per evitare che la eh, no, il livello di accrocchio no? l'accrocchometro sale invece qui è diciamo, più pulito eh, vabbè la sintassi è la stessa semplicemente c'è il page uguale la pagina da includere eh? la differenza vediamo bene quando faccio forward le righe sotto quella non verranno mai eseguite Mi viene buttato via tutto quando faccio include dice il nome, prendo un'altra pagina, la eseguo, l'html che genera viene incluso al suo posto e poi continua sotto. Esegue la pagina GSP inclusa e aggiunge il suo output nella pagina corrente. Quindi quello che viene incluso non è il sorgente GSP della seconda pagina che viene inserito qua e poi dopo interpreto tutto la pagina messa insieme. Ma viene eseguita la seconda pagina, pagina inclusa, da sola come se fosse una richiesta separata, l'HTML che genera viene preso incluso qua. Questo ad esempio vuol dire che la pagina inclusa non ha accesso agli eventuali BIN di pagina della pagina includente, ma a quelli di richiesta sì. Ma è come se fosse una richiesta separata? La stessa cosa di un forward. La differenza è che quando finisce l'esaborazione torna al punto di partenza. E quindi l'HTML complessivo diventa la concatenazione dei vari pezzetti della pagina chiamante più tutte le pagine incluse. Il fatto che la pagina ello.jsp venga inclusa come pagina a sé stante fa sì che Tomcat veda una chiamata a quella pagina e quindi se il file GSP è stato modificato, anche il file incluso, viene ricompilato. Cosa che invece non avveniva, ve l'avevo accennato per dirvi non usatelo, con l'altro tag eh, percento.esclamativo include. Uh, che invece include a tempo di compilazione, quindi se la pagina GSP inclusa cambia, lui non la reinclude automaticamente. Quindi non la usiamo mai, usiamo sempre questo. È un micro, uh, è microscopicamente più lento perché ogni volta deve fare questa chiamata, questo controllo, ma funzionalmente era quella giusta da fare. Diciamo che anche la tecnologia GSP è, evolvendosi ha migliorato perché è nata con dei problemi suoi. Eh, di, di, di tag che non funzionavano nel modo migliore e poi non c'è mai stato il vero coraggio di dire quei tag lì non si possono più usare perché c'erano applicazioni che le usavano e quindi trovate che la stessa cosa si può fare magari in modi diversi perché nel frattempo si sono trovati dei modi tendenzialmente migliori e questo la, questa slide qui di fatto fa la differenza tra i due tipi di include ma noi del primo non ci occupiamo sappiamo che non conviene mai Ecco, anche con la include, così come col forward, è possibile aggiungere dei parametri. Quindi la pagina inclusa ha accesso ovviamente a tutti i BIN di richiesta e di sessione, non di pagina, e in più può, ha, ha accesso a tutti i parametri della richiesta, perché eredita la stessa richiesta. Eh? Quindi tutti i parametri della richiesta e i BIN con scopo di richiesta sono accessibili dalla pagina interna, la quale se vuole può anche modificare, eh? non è una copia, ha esattamente il riferimento ai bin di partenza, e poi se voglio posso aggiungere dei parametri. Eh, che ver verranno visti come parametri della richiesta, quindi possono essere eh, ottenuti con un request.getparameter oppure usando l'espressione language dollaro param.user, in questo caso se seguiamo questo esempio. Questi sono i, diciamo così, i, i tag principali del Tag jsp predefiniti e poi ci sono i tre che avevamo già visto la volta scorsa in realtà che erano, sono utilizzabili per eh, costruire dei nuovi bing e per leggere e scrivere le proprietà dei bin. quindi questo qui per dare un po' la, il quadro generale rispetto alle cose che avevamo già iniziato a scrivere quindi adesso possiamo abbiamo visto completata questa cosa, possiamo ehm, terminare l'esercizio della volta scorsa in cui mancavano due cose essenzialmente, una semplice, cioè mancava la pagina la cosiddetta di riepilogo nel caso in cui la registrazione no, fosse venuta correttamente, e l'altra mancava tutta la gestione degli errori. Allora, facciamo prima la gestione degli errori perché chiaramente è quella che ci richiederà un pochino più di pensare, di aggiornarsi. Allora, noi avevamo, questo è il controller duprenota, no? vi ricordate l'esercizio di ieri, proviamo magari a farlo partire, così ce l'abbiamo nel, nel browser. No? Duprenota è un controller che in questo caso manda il forward a una vista che visualizza questo form. Quando clicco su prenota, i dati passati vengono eh, mandati a questo controller, sempre DuPrenota prenota, il quale, che cosa fa? Attraverso la set property, travasa tutti i parametri che erano presenti nel form all'interno delle del proprietà corrispondenti del bin, questo bing aveva 5 proprietà, 3 provengono dal form, altre 2 se le deve calcolare da solo, e poi il controller chiede al bing se esso è valido. Adesso noi per ora eh, il metodo di Svalid non l'abbiamo ancora implementato, abbiamo implementato uno stub che restituisce sempre vero oppure sempre falso, se lo andiamo a pacioccare a scopo di debug. Adesso ciò che andiamo a fare è agire su questo, eh, su questo metodo come prima cosa. Cosa deve fare questo metodo? Beh, questo metodo ha a disposizione tutti i dati che ha inserito l'utente e deve controllarli rispetto alle regole no? che questi dati devono avere e segnalare eventuali errori. Alcuni errori possono essere relativi al singolo campo di testo altri errori potrebbero essere invece relativi alla globalità del modulo pensiamo a un modo più complicato di questo quando voi inserite i due campi password, no? password Inserisce la password, conferma la password no? c'è cioè, su tutti i siti e le due password non sono uguali, non coincidono non è che ci sia uno dei due che è giusto e che l'altro che è sbagliato l'errore è un errore complessivo sul form quindi ci sono degli errori che sono errori sulla coerenza complessiva del form, altri errori che sono errori invece sulla coerenza del singolo campo, alcuni errori sono locali al singolo campo, altri possono essere appunto globali. In questo caso abbiamo solamente, possiamo solamente pensare no, a, a, a errori locali, perché ogni campo, nel nostro caso di questi tre nomi, email e età, non c'è nessuna dipendenza incrociata tra l'una non è che se uno ha un certo nome allora non può avere un'età maggiore o minore di. quindi sono, sono indipendenti allora, cosa possiamo fare? Eh, eh, purtroppo questo metodo isvalid è l'unico che può sapere quali sono gli errori di compilazione no, per come lo stiamo studiando è l'unico che può sapere quali sono i campi obbligatori quali sono le lunghezze minime e massime dei vari campi, eccetera lui lo sa per cui mi può dire ad esempio se eh, facciamo banalmente se nome.length è uguale a 0 allora sicuramente non va bene se manca il nome allora ritorno falso, non è valido. E posso avere una serie di, diciamo così, ghigliottine di questo genere, una incascata all'altra. Se c'è qualcosa che non va, ritorna falso. Se c'è qualcosa che non va, ritorna falso. E se va tutto bene, alla fine ritorna vero. Questo qua risolverebbe l'aspetto, diciamo così, del controller. Il controller sa se il BIN gli ha detto sono valido oppure no. Il problema è che questo Bing, eh, il problema diventa poi della vista che quando rigenera il form non sa che, che messaggi di errore scrivere perché non sa dove è stato l'errore. E non ha senso che la vista di nuovo rifaccia gli stessi controlli per mostrare il messaggio d'errore. I controlli ha senso fare una volta sola. Allora il punto in cui posso generare il messaggio d'errore è qui, è qui dentro. Io qui so. Quindi devo mettere una parentesi graffa in cui dico, va bene, eh, c'è un errore che è il, nome, il campo nome obbligatorio. No? Io qui so che questo è l'errore, è uno degli errori del form, magari non è l'unico. Come faccio a farlo arrivare alla vista, questo messaggio di errore? Questo metodo è un metodo che ritorna solamente un booleano, vero o falso, e così interessa al, al controller. Potremmo pensare di dire beh, ma allora perché non, non ci inventiamo una lista di stringhe, no? un array list di stringhe nel quale memorizziamo questi messaggi. No? Quindi una cosa del tipo array list. Eh, di string errori e qui a questo punto lo aggiungo faccio un errore.add di questo messaggio no, la prima idea che ci viene in mente potrebbe essere questa aggiungo a una lista di stringa che parte vuota i vari messaggi dopodiché però come faccio a farlo arrivare al chiamante questo array list di stringa? potrei memorizzarlo dentro questo bin qua come un'ulteriore proprietà però lo vedo sporca come soluzione perché io avrei un B che rappresenta i dati dell'utente e ha anche un campo che rappresenta i messaggi di errore dell'ultima volta che quei dati dell'utente sono stati validati. Diventano classi che hanno più scopi diversi e quindi non sono, ben, non sono facilmente riutilizzabili. Allora, una cosa che conviene fare invece è usare una classe separata solamente per gestire i messaggi d'errore. una classe che al suo interno conterrà questa ArrayList ma questa classe addirittura la, promu la promuoviamo a JavaBeam perché a questo punto può essere passata tra, un tra, un tra una pagina e l'altra chi è che può creare JavaBeam? Eh, sono solamente le pagine JSP, dal codice Java non posso creare un nuovo Bing, non riesco eh? non, ho non ho neanche dal codice Java non ho neanche accesso all'oggetto Request all'oggetto Session non posso praticamente vederli questi oggetti. Dalle pagine GSPC, sì, dai, dai bing stessi no, perché i bing sono oggetti semplici. Allora, quello che posso fare è modificare la firma di questo metodo, dicendo, vabbè, ma questo qua, nel momento in cui viene chiamato, no, eh, no l'avevamo chiamato errori bing, se non sbaglio, nel, nella lavagna ieri, Può ricevere un BIN di tipo errori. Quindi io chiedo, al eh, chiedo all'utente, validati e nel caso in cui trovassi degli errori, aggiungi i messaggi d'errore accodali a questo BIN, che conterrà tutti gli errori. Lo devo fare questo BIN? Ma a questo punto avrà eh, una cosa di questo genere. Errori.add e questi errori vengono, questo messaggio viene aggiunto non a una variabile locale interna al bin utente, ma direttamente al bin errori, che è il suo mestiere quello di gestire i messaggi d'errori. Ok, quindi devo farmi questo bing Istanziarlo nel controller e passarlo all'utente per la fase di validazione. Tra l'altro avessi anche più cose da validare nella stessa pagina, nella stessa richiesta, io posso riusare lo stesso Bing errori chiamando tanti metodi di validazione, ciascuno dei quali si aggiunge un pezzo ciascuno dei quali aggiunge dei messaggi d'errore. La cosa che non devo poi fare è questo return false messo qua così perché eh, nel momento in cui devo generare, devo sapere se il, se il form è valido o no, mi basta che fermarmi al primo errore, ma nel momento in cui devo generare tutti i messaggi d'errore, devo fare tutte le verifiche e non fermarmi alla prima, quindi non posso uscire dal metodo qua. E quindi, vabbè, dopo definirmi una mia piccola variabile, no? in cui dico ok, la variabile è ok, parte vera, e poi se trovo qualche errore, scrivo che ok, diventa falsa. E alla fine del ciclo, l'ok, okay, o è sopravvissuta vera, quindi non c'è stato nessun errore, oppure è diventata falsa, perché ha trovato almeno un errore. Eh? E quindi questo diventa molto modulare. Il nome deve avere lunghezza 0, poi se la lunghezza del nome fosse, chiamo un else, non uguale a 0 ma minore di 3 ad esempio caratteri il campo, non possiamo dire che il campo nome è troppo breve ad esempio e andiamo avanti così e poi facciamo le stesse verifiche sulla data sul eh, aggiungiamo metodi di verifica, non sulla data, perdono, sul indirizzo, indirizzo di mail in cui dovremmo andare a vedere che ci sia la chiottolina, ci sia il punto, sia un indirizzo di mail valido No? Per ora possiamo mettere solamente, iniziare diciamo così mettendo solamente l'esistenza dell'indirizzo di mail. E la stessa cosa, ecco, sull'età sull invece è diverso perché l'età è già un intero. allora eh, c'è un automatismo che dietro le quinte lavora che fa sì che il campo età che era una stringa un parametro della richiesta di tipo stringa sia stato convertito in intero prima di chiamare il metodo set età perché vedete che il setter richiede già un intero quindi la conversione da stringa intero ce l'ha già fatta Tomcat nel caso in cui non fosse una stringa lui la conversione non l'ha fatta e quindi il valore rimane zero quindi eh, l'altro controllo non c'è una length dell'età perché non abbiamo più accesso dentro il bing alla stringa iniziale che era nel form abbiamo accesso già al dato e quindi possiamo vedere che se età è uguale a 0 allora possiamo dire errori.add il campo età è obbligatorio, E qui possiamo poi aggiungere tutte le verifiche che volete. Tra parentesi, se avessimo bisogno di fare i controlli più fini sull'età, converrebbe fare in modo che il Bing avesse un campo età di tipo stringa e poi ce lo convertiamo noi in intero se vogliamo andare a fare, eventualmente catturare delle eccezioni in fase di conversione o altrimenti usiamo un meccanismo predefinito e ce la facciamo convertire da sola. Eh, scusate, ok, uguale well, false, manca ancora. Allora, adesso dobbiamo però crearlo questo bin errori bin. Allora, torniamo al nostro progetto e creiamo una nuova classe. Nel package prenota lo chiamiamo errori bin, sempre di tipo serializable. Allora, cosa fa questo? Beh, nel caso più semplice, gestirebbe un elenco di stringhe. Ci basta un elenco di stringhe? Sì e no. Un di stringhe mi permette di stampare un elenco di messaggi. Però mi serve qualcosa in più perché io devo sapere a fianco di quale elemento scrivere il messaggio d'errore. Giusto? Perché se lui mi dice il nome obbligatorio, la pagina di vista deve sapere che quel primo messaggio va messo a fianco del primo campo. Immaginate che i messaggi d'errore siano il nome obbligatorio e l'età è obbligatoria. Perché magari l'email va bene, è stata messa. Come fa la vista a sapere che il primo messaggio va messo a fianco del primo elemento e il secondo messaggio d'errore va messo a fianco del terzo elemento, non del secondo? Allora questo ci dice che non ci basta eh, usare... Dove oh, è andato? Insomma, errori B non ci basta usare un elenco di stringhe dovremmo ad ogni stringa dire a fianco di quale elemento va. Allora, potrebbe essere ad esempio una mappa: no? un oggetto di tipo map che associa a una chiave che potrebbe essere il nome del campo del form un value. Per cui a questo punto io aggiungo una mappa che dice nome e messaggio di errore da scrivere a fianco del campo nome. Età, messaggio di errore da scrivere a fianco del campo età. Questo va bene, è comodo, ha eh, l'unica limitazione è che in una mappa il campo chiave deve essere univoco. Quindi non sarebbe possibile definire due messaggi diversi per il nome, ad esempio. O due messaggi diversi per l'età. Ogni campo avrebbe un messaggio di errore solo. Che va anche bene, secondo me, perché... Comincia a correggere quell'errore, se poi ce ne sono altri te li presento al giro successivo, non ha senso mettere tanti errori a fianco del stesso elemento. Se no, servirebbe una struttura dati ancora di tipo diverso. Una mappa che dovrebbe mettere in relazione un campo, il nome di un campo, con una lista di messaggi. Mentre noi qua per ora mettiamo in relazione solamente il nome di un campo con un messaggio. Dal punto di vista pratico abbiamo un campo messaggi, non privato, private, che è di tipo mappa tra stringa e stringa e map ovviamente è di tipo java.util.map. Okay. sono familiari queste collection, no? usare la map, usare la list, l'avete già visto? più o meno, allora magari lo riprendiamo una map è, uno, è di fatto implementa un dizionario un dizionario che rimappa stringhe su stringhe oppure un certo tipo di dato su un altro tipo di dato io posso, quando inserisco degli elementi, ne inserisco la chiave, c'è cioè il primo campo, e il valore, c'è cioè il secondo campo. E poi sono ricercabili questi elementi sulla base della chiave. Eh, magari settimana prossima provo a dedicare una mezz'oretta a un ripasso sulle collection. Ripasso e complemento sulle collection. Eh, ok, costruttore. Public. Errori bin nessun parametro e questo costruttore dovrà perlomeno inizializzare con la mappa vuota quindi messaggi uguale new uh, hash map string string aperta tonda e chiesa tonda aperta e chiesa tonda Map è il nome di un'interfaccia, poi ci sono le varie implement diverse implementazioni del tipo di dato mappa, cioè tra cui la hash map e la tree map, e devo, quando devo creare la classe concreta devo sceglierne una. Beh. Al momento hash map, anche lei poverina, sta in java.util. Però l'unica cosa che dovrò fare è questo costruttore. Dopodiché, pensiamo all'interfaccia che, che vogliamo fornire. No? Um, che cosa devono poter fare gli, i clienti di questa classe? Devono poter aggiungere un nuovo messaggio, sapere se ci sono messaggi o no, se è vuoto o se non è vuoto, e ottenere l'elenco dei messaggi poter iterare o leggere sull'elenco dei messaggi allora i metodi sono eh, un public add come l'abbiamo chiamato prima e cui aggiungo, che cosa? aggiungo un nuovo messaggio con una certa chiave associata a un certo elemento quindi avrò una string chiave string value, o meglio, se vogliamo essere eh, elemento, così siamo più concreti sul motivo per cui lo usiamo, string messaggio. Nel nostro caso sarà add nome, virgola, il nome, camponome obbligatorio. No? L'elemento è l'elemento a fianco del quale vogliamo che sia ehm, visualizzato il messaggio. L'elemento rispetto al quale questo messaggio è pertinente, no? è stato generato. Qui manca un void, per quello che si arrabbia, ok? Poi, un altro metodo abbiamo detto per sapere se ci sono messaggi quindi un boolean is empty. e questo boolean is empty, quello di sopra dobbiamo ancora implementarlo questo is empty in realtà va a chiedere alla collection sottostante alla collection sottostante se ci sono elementi, quindi return messaggi punto c'è già l'esempty a livello di mappa Semplicemente sto facendo no, un wrapper intorno a una funzionalità che c'è già. La mappa, messaggi che è la mappa, no, è il dizionario, ha già lui un metodo per sapere se ci sono elementi o no. Io semplicemente espongo questa informazione a livello di Bing. E poi avrò il getMessaggi che non fa altro che restituirmi Questo è un getter, no? Un metodo getter. Che mi restituisce il valore di una variabile interna, di una proprietà. Um, anche se di tipo complesso, non è un problema. Non metto un setter. No? Non è che posso settarti tutti i messaggi in blocco, non ti do una nuova mappa da sostituire a quella precedente. No? Non ha senso per questo tipo di, di Bing avere un metodo get set solamente il get. Quindi eh? sì, non... la regola che tutte le proprietà devono avere get e setter è se vogliamo rendere questa proprietà accessibile del GSP. Io dal GSP non voglio rendere accessibile la possibilità di scrivere, anzi sovrascrivere, cancellare l'elenco dei messaggi che c'è attualmente, ma solamente di usarli. Quindi se provassi a scrivere, a fare un set property nel GSP troverei un errore. Uh, L'add, anche qua è molto semplice, proprio perché la map ha già questo metodo. add, aspetta, eh, messaggi punto Dunque. ah, put si chiama, scusate put, metodo put che cosa fa? associa il valore specificato, quindi il secondo parametro con la chiave specificata di questa mappa quindi associa alla chiave k che sarebbe il nome per me dell'elemento il valore specificato che è il, ehm, nome del il, il testo del messaggio d'errore. Quindi metti associato alla chiave il nome dell'elemento, che nel nostro caso sarà nome, email oppure età, il messaggio specificato. E queste sono per il momento le funzionalità che mi servono poi potremmo aggiungere altri per carità e cerchiamo di fare questo error bin in modo più generale possibile che possa servire in molti contesti diversi un contenitore di errori così ce lo standardizziamo a livello di applicazione tutti, quelli che, tutti i controller che hanno bisogno di validare qualche cosa fanno sì che questo oggetto venga eh, riempito e tutte le viste che devono visualizzare i messaggi d'errore sanno come farlo perché riceveranno sempre come eh, bin di richiesta un bin di questo tipo poi qua serve abbia per serial id Mettiamo, andiamo a mettere uno a caso e eh, va bene così ok a questo punto possiamo tornare al nostro utente bin che si segnala una serie di errori perché noi abbiamo usato il metodo add senza specificare il primo campo no, perché non ci avevamo ancora pensato bene Adesso lo andiamo ad aggiungere, semplicemente questo è un errore relativo al nome, questo anche un errore relativo al nome, questo è un, nome, un errore relativo all'email, questo è un errore relativo all'età, all al nome delle property, che corrispondono ai nomi dei campi del forum. Allora, registrare messaggi messaggi errore l'abbiamo fatto, questi to-do li abbiamo risolti, direi entrambi. Quindi possiamo cancellarli dalla nostra lista della spesa. Adesso dobbiamo andare a sfruttare questa informazione all'interno della pagina di visualizzazione. Allora, vediamo se qualcosa funziona già meglio. Ripartiamo da duprenota.gsp vuota, no? Ricarichiamola, viene vuota. In teoria adesso il fatto che la pagina, eh, che la, cioè la validazione viene già fatta, semplicemente non vediamo ancora i messaggi d'errore perché dobbiamo modificare la vista se faccio prenota così, beh, internal error vuol dire che ho sbagliato qualcosa io. Eh, Dov'è errore è qua? Mi dice l'errore. No such is isvalid ah ok certo allora lui si arrabbia e dice così cominciamo a vedere come si trovano gli errori non in JSP trovi la pagina di errori di Tomcat che di fatto è il dump di un'eccezione di un oggetto di tipo exception L exception mi dice guarda che Java eh, no such method quindi manca un metodo e quale metodo manca isvalid all'utente Bing. in realtà il metodo di c'è, ma ha la firma sbagliata, perché noi nel bin abbiamo un metodo di che si aspetta di ricevere come parametro un bin di errore, ma noi nel controller non gliel'abbiamo passato così, l'abbiamo chiamato così, anche lì abbiamo cambiato già nel frattempo, per cui dobbiamo andare prima di tutto a modificare il controller, giustamente, dicendo ok, mi serve oltre che al bin di utente, mi serve anche il bin di errore, Use bin, id uguale errori, eh, class uguale eh, errori bin, scope uguale request e fine. Ci facciamo creare un oggetto di tipo errori che nel costruttore crea la mappa vuota, no? quindi viene inizializzato con zero errori. E a questo punto gli possiamo passare il bin errori a questo. Lo creiamo come bin e non come semplice variabile all'interno di questa pagina perché vogliamo che sopravviva al forward. Se invece fosse un oggetto che ci serve solamente in questa pagina, ma no? quando facciamo forward non serve più, la definirei dentro uno scriptlet semplicemente facendo new della variabile io voglio che venga registrata nello scope di richiesta e quindi sono obbligato a usare USB obbligato no, ma abbiamo imparato a usare USB per questo ok allora riproviamo ciò che stavamo cercando di fare prima torniamo indietro al do prenota vuoto schiaccio prenota e mi lascia sempre su questa pagina se inserisco il nome mi lascia sempre su questa pagina perché ci sono ancora delle cose che mancano. Quando finalmente inserisco tutti i dati, in questo caso mi dà un altro errore, perché sto cercando di fare forward a una pagina conferma prenotazione che non ho ancora fatto, ma va bene, vuol dire che il controller ha capito che in quel caso il BING era valido, i dati erano validi, e quindi ha cercato di fare forward verso la pagina di riepilogo della conferma della prenotazione che non ho ancora fatto semplicemente, quindi non è un errore. È giusto che sia così, che, che, che capiti questo. Ciò che manca, ovviamente, è mostrare i messaggi d'errore qua a fianco. Ma abbiamo tutto pronto per farlo, basta semplicemente potenziare la view prenotazione. Noi avevamo vari paragrafi di testo, uno per il nome, uno per l'email, uno per l'età. E beh, basta a fianco di ciascuno andare a aggiungere messaggi d'errore. Come? Beh, ad esempio, usando... un expression che ci dà errori.get. Dunque. Prima, prima di tutto devo prendere il bin, creare il bin. Mi faccio copia e incolla dello use bin identico a quello del controller. Dopodiché cosa devo fare? Devo andare a chiedermi se tra i messaggi di questo bin ce n'è uno che è associato al nome se c'è lo visualizzo quindi errori.getMessaggi mi dà l'intera mappa .get nome quindi errori è il bin mi restituisce l'elenco dei messaggi che sono stati registrati su questo bin è una mappa che può contenere da zero a tante cose io vado col metodo get a fare la ricerca all'interno di questa mappa dell'elemento che ha come chiave il nome. Se c'è, mi viene restituito il valore corrispondente, che dovrebbe essere il messaggio d'errore appunto. E essendo in un percento uguale, questa stringa corrispondente viene stampata a video. Quindi proviamo a vedere se è vero. Ripartiamo dal form vuoto, clicco nota e a fianco questa volta mi scrive il campo nome obbligatorio. Se scrivo qualche cos'altro mi dirà il campo nome è troppo breve e così via col messaggio opportuno. Perché a fianco del campo nome sto andando a cercare qual è. se c'è un messaggio d'errore quindi nel campo value della mappa, associato al nome del campo, cioè il campo chiave della mappa. E beh, poi finiamo questa cosa. Eh, in realtà anche l'accesso alle collection, alle mappe in particolare, è molto semplificato, è accessibile anche attraverso l'expression language. Quindi questa cosa, anziché mettere per cento uguale, eccetera, eccetera, Potrei semplicemente dire espressione, nome del bin, errori, nome della proprietà messaggi, e questo dietro le quinte chiama la get messaggi, nome della chiave email. E eh, se non mi ricordo male l'espression language questo dovrebbe funzionare e fare la stessa cosa. Lo verifichiamo velocemente. Eh, Torniamo indietro, andiamo del campo vuoto, prenota, infatti fa la stessa cosa, con una sintassi molto più snella. L'expression language fa le stesse cose dell'espressione Java, ma dicevo rimuovendo un pochino di, di sintassi. Per View prenotazione. Quindi $utente.email è l'accesso a una proprietà di un bin. Il bin si chiama utente, la proprietà si chiama email. In questo caso lo sto leggendo questa proprietà e quindi sto scrivendo, di fatto corrisponde a scrivere utente.getEmail. Aperto e chiuso tonda. Questo è un pochino più complicato, perché nel primo caso sto facendo errori.getMessaggi. Poi poiché il risultato di messaggi a sua volta è una struttura dati complessa è una collection, allora l'expression language mi permette di usare sempre l'operatore punto per andare a prendere uno specifico campo della collection specificandone l'indice. L'indice poiché non è un vettore questo, ma una mappa, non è un valore numerico, ma è una, una, una stringa. E quindi posso specificarla tra l'altro senza formalità, senza virgolette, eccetera, perché lui sa che a quel punto deve essere una chiave. Ci sono altre sintassi per scriverlo, potrei scrivere messaggi, aperta quadra, tra virgolette, email, chiusa virgolette chiusa quadra. No? Vabbè, è un, è un linguaggetto che se uno lo vuole sfruttare, diciamo così, appieno, se lo deve andare a studiare. Però dal punto di vista dell'immediatezza di scrittura è chiaro che è molto più comodo che non andare a usare un'espression. E la stessa cosa per l'età, nel senso che a fianco dell'età ci metteremo l'eventuale messaggio errore, di errore, errori.messaggi.età, che è la stessa cosa che fare errori.getmessaggi.get, tra virgolette, età come chiave. Quindi quando torniamo a vedere il nostro modulo di prenotazione mi dice anche che il campo è obbligatorio. Cosa succede se ci metto un numero? Scompare il messaggio obbligatorio. Cosa succede se ci metto un testo anziché un numero? Ci arrabbia. Perché lui sta facendo... Quindi questo è un, è, una, è un punto che dovremo ancora risolvere. Funziona tutto purché nel campo diciamo così, in cui c'è il testo lui riesca a convertire il testo in intero, altrimenti mi dice number format exception. Lui chiama un metodo per convertire da stringa a intero e non ci riesce. allora questo qui lo possiamo gestire in vari modi lo possiamo gestire intercettando l'eccezione lo possiamo gestire mettendo un gestore dell'eccezione possiamo gestire mettendo cambiando il tipo della proprietà e quindi questa età non la memorizzo come intero ma la memorizzo come stringa e poi mi faccio la conversione dentro oppure in realtà il modo più semplice più pulito di gestirlo è, avere, è aggiungere un setter, set età, che riceve una stringa. Il setter normalmente riceve l'intero perché è il tipo di quel dato, ma io posso, nessuno mi vieta di fare un set età che riceve una stringa, che a questo punto verrà chiamato questo da Tomcat perché il tipo di dato coincide e a questo punto spetta a me fare le conversioni. E a quel punto quando mi accorgerò che, quando farò integer.parsint per leggere l'intero, la conversione non, non avviene, mi dà l'eccezione, ma a questo punto la posso controllare io e metto l'età a zero, ad esempio. No? Mi controllo internamente come avviene. Questo ehm, per avere la massima diciamo così, flessibilità e, e protezione. Conviene sempre avere i dati rappresentati come devono essere e al limite intervenire in fase di acquisizione di questi dati. Quindi i setter sono più come dire di bocca buona, accettano anche stringhe e poi ci pensano loro a convertirle. Se no Tomcat è in grado di convertirlo da solo, quando va tutto bene ovviamente. Quando non può, non può fare altro che fermarsi, perché non saprebbe che cosa fare. Non gli ho detto che cosa fare. Vabbè, se invece metto un valore, lui lo accetta e finalmente quando metterò i valori giusti. Lo mi permette di andare avanti. Beh, conferma la prenotazione. È una GSP velocissima. È cioè semplicissima. È l'unica che ci manca con View, eh, allora, new GSP, view conferma prenotazione.gsp. effettuata con successo eh, come titolo e lo ripetiamo anche come intestazione di pagina e poi gli diamo il riepilogo della prenotazione che non è altro che una lista magari in cui ci sono i vari campi nome due punti allora questo bing view conferma deve accedere ai dati dell'utente bing mentre i dati di utente BIN che sono stati diciamo così creati predisposti dal controller, al modello, mentre invece non ha per nulla bisogno dell'errore dell bin. Perché se sono arrivato qua non ci sono errori da visualizzare. Quindi non ho bisogno di agganciarmi a quel BIN che pure esiste, ma esisterà con zero messaggi quindi è inutile che io vada ad agganciarmi, e quindi anche qua posso usare se vogliamo, per brevità l'expression language per riportare le varie nome, si chiamava email, poi l'altro si chiama età, poi in più abbiamo il prezzo e la data. Quindi se tutto funziona bene, salviamo questo, riprendiamo il browser, torniamo indietro, mettiamo dei dati sensati. Prenota. Prestazione effettuata con successo, nome, email, età, prezzo e data. Adesso la data è formatata in modo molto grezzo perché non abbiamo usato la localizzazione, ma oh, chiude manca ancora una cosa nel senso che a questo punto possiamo ancora agire noi abbiamo messo come prezzo fisso 10 euro la specifica mi dice che il prezzo dipende dall'età della persona e beh, basterebbe a questo punto andare a intervenire dentro il metodo utente B e c'è un calcolo a prezzo in cui anziché mettere sempre 10 euro eh, potrò fare i controlli e insomma definire il prezzo sulla base del campo età Tanto nel momento in cui viene chiamato questo calcolo a prezzo il campo età è già stato definito correttamente perché sono già passato dall'isvalid. Questo errore poverino, fa il suo lavoro, semplice, poi magari lo faremo crescere se vogliamo, perché al momento non è in grado di supportare né messaggi multipli per lo stesso campo di testo, né messaggi che non siano associati a nessun campo di testo messaggi globali sul form potremmo pensare di farlo crescere, aggiungeremo dei metodi per poterlo fare e a questo punto lo possiamo usare sempre in tutti i progetti, non c'entra più niente, con qualunque tipo di form, se vogliamo gestire i messaggi possiamo pensare di usare questo tipo di pattern, questo tipo di metodo di lavoro alla fine la tecnologia il linguaggio ci dà alcuni strumenti di base la progettazione, no? nell'imparare a progettare le applicazioni, invece, man mano che andremo avanti, ci daremo degli strumenti che sono più metodologici, cioè come tratto, come gestisco normalmente questo tipo di situazione, che tipo di oggetti creo, come li faccio eh, interagire. E vedremo che alla fine, nello sviluppo web, ci sono 4-5 pattern guida che ci aiutano a prendere la strada giusta. No? Voi non avete probabilmente mai sentito parlare di design patterns in generale, in astratto, magari. Vi racconto un po' il concetto, è un concetto di ingegneria del software, okay? che ci guida nel fare le scelte progettuali. L'MVC è uno di questi pattern che ci ha servito molto a mettere ordine. No? Immaginate se non, se non avessimo studiato l'MVC, questa parte qui, tutti questi controlli qua li avremmo messi direttamente dentro la pagina GSP, che visualizzava il forum, mescolati insieme a tutto che sarebbe stato abbastanza orrido da vedere ok quello che farete la settimana prossima è quello di eh, andare avanti con l'esercizio della settimana scorsa però provando a implementarla in questo metodo no? dando controller, viste e bin all'inizio sembrerà molto più lento lavorare così perché prima di arrivare alla fine di una singola pagina devi fare vari pezzi ma poi quando ci accorgeremo che questi pezzi sono facilmente riutilizzabili Ah, riusciremo ad andare avanti più rapidamente. La settimana prossima proviamo a eh, lavorare divisi in due squadre. Ok? Quindi dividiamo metà dell'alfabeto, dove è che è diviso la L, tra la L e la M, no? E quindi eh, la squadra 1, che è dall'A, adesso poi lo scriverò sul sito, dall'A alla L, squadra 1, mercoledì mattina. Dalla M alla Z, squadra 2, lunedì alle 13. Poi due squadre, si lavora bene, avendo anche l'esercitatore e il borsista che vi assiste, riusciamo a lavorare anche abbastanza bene con voi. Se qualcuno non potesse venire nell'orario segnato, con i numeri attuali possiamo gestire tranquillamente lo scambio, quindi la norma è quella, se qualcuno ha delle difficoltà venga pure nel turno diverso, ecco, non dovrebbero esserci problemi. L'ultima cosa, l'avrete forse già visto, se non l'avete visto ve lo dico o ve lo ricordo, eh, nel link materiale compare, ho messo a posto ieri sera, una nuova sezione che si chiama Esercizi svolti in aula, in cui carico via via gli zip dei progetti Eclipse che facciamo, quindi questo è quello di ieri, oggi pomeriggio ce ne sarà una nuova versione che è di oggi, e lo stesso lo vado ad aggiungere anche nel calendario delle lezioni con questa icona scarica, in cui ci metto lo del progetto, ci ho anche messo la fotografia della lavagna di ieri, c'è lo schema, e ovviamente facendo la lavagna non è rimasto registrato. Noi ci si vede invece giovedì prossimo, dopo i laboratori, così mi raccontate come andate. Buona giornata, grazie.